Oggi e domani è una ricorrenza molto importante per la nostra azienda. Voi sapete tutti che cosa ha significato Demetra per l'umanità. Fino ad oggi la Demetra ci ha dato la possibilità di vivere, di progredire, di prosperare. Perché è sempre così? Perché ha fatto gli esperimenti. Ah, lo so. E oltre a lui quanti? Quanti, quanti cazzo di inlaggianti? Io sono resistente al alla marzacena. I cari dobbiamo fargli saltare il culo. Dobbiamo fargli saltare il oh, te? Ah, che strano oltre le mie mani, hai capito? Mai. Non è mai successo, non succederà mai Se qui i bambini sono morti è perché voi siate lì negli studi della Demetra loro pianti e ancora di sogni di te ne no. e figli nessuno! Anch'io ti voglio bene ma tu stai cercando di distruggere tutto quello che noi abbiamo cercato di costruire. Ok sì sì, mi divertivo un po'. Sì, sì, divertivo. Ti divertivi un po'? Un po'. po'. Questa good <laughs>